ragazzi benvenuti nel mio canale cosa faccio oggi vi porto in un mondo particolare nel mondo di media set mi raccomando iscrivetevi al mio canale attivate la campanella e guardate il video ciao giusto, no? Eh, appunto, che si stava parlando ieri. Ma no, ce ne c'è, no, non c'è niente. Questo è un altro studio, chissà che studio è. Laura, allora! Ciao Laura Gioia, gattaccia, ti adoro tantissima che mm. mando wow, subito Fantastica! Allora, sono negli studi di Mediaset. Ho appena finito di registrare avanti un altro, adesso un po' la mascherina, ma non si può. Faccio un attimo vedere. lì ci sono i camerini ci sono i camerini adesso c'è la seconda puntata che stanno registrando e io sto aspettando eh, l'autista che mi porta in albergo perché passo la notte qua poi ritorno a casa domani è stata un'esperienza bella Paolo è simpatico Luca è simpatico ho anche ballato e mi sono divertita molto lì ci sono i camerini Passiamo... Mediaset si tratta bene questa è la stanza fantastico il bagno Mediaset ci tratta bene è proprio un Mediaset specchio e questa è la mia stanza per stanotte poi torno domani bella carina Buongiorno, appena svegliata, questa è la visuale della mia finestra, sono al terzo piano, la finestra non si può aprire più di tanto perché è così, ma guardate che panorama, guardate che bello, l'albergo è fighissimo, Mediaset ci ha trattate veramente bene tutti quanti, trattate e trattate perché c'erano anche dei maschietti, eh. è veramente un'esperienza bellissima.